Bambini, bambini, sveglia! È ora di rincorrere il coniglietto pasquale Il coniglio porta uovo Vi occorrono un cartoncino della carta igienica Cartoncino pesante, carta bianca e colorata Tempere o pennarelli, pennelli, forbici e colla Con il colore che preferite colorate il rotolino della carta igienica che sarà il corpo del coniglietto preparate le orecchie e le zampette con il cartoncino pesante e coloratele dalla carta bianca ritagliate due cerchietti e disegnate la pupilla saranno gli occhi incollate insieme i pezzi e disegnate un simpatico musetto il coniglietto è pronto a portare le vostre uova oppure un vasetto con una piantina il coniglio ad anelli. Vi servono il cartoncino di un rotolo di carta da cucina, tempere o pennarelli, pennelli, forbici e colla. Appiattite il cartoncino e poi tagliatelo in tanti anelli larghi circa 2 cm. Formate tre coppie di anelli. Incollatene una come per creare un otto. Le altre due coppie dovranno avere le punte attaccate. Tagliate poi un anello a metà. Unite tutti i pezzi e colorate il coniglietto come vi piace. Le orecchie di Sir Bunny. Vi occorrono scatole per pizza, carta bianco colorata, tempere o pennarelli, matita e gomma, pennelli, forbici e colla. Preparate una striscia di cartoncino lunga quanto la scatola per pizza e alta circa 6 cm disegnate e tagliate la sagoma di un orecchio e usatela come modello per fare il secondo colorate tutto come vi piace piegate a metà e poi di nuovo a metà il foglio colorato e disegnate mezzo ovale ritagliate e otterrete le due parti interne delle orecchie incollatele sulle sagome che avete preparato prima avvolgete la striscia di cartoncino intorno alla testa Prendete le misure e tagliate la parte eccedente. Tenete conto che le estremità dovranno sovrapporsi per almeno 5 cm. Liberate il vostro aiutante e incollate. Unite il cerchio e le orecchie e siete pronti per la vostra Easter Egg Hunt! Buona Pasqua a tutti!